Per favore potete eh, ragazzi commentare qualcosa qua sotto perché c'è questo qua che lo porto a sciare da Monza di Vigno e scende la macchina e si lamenta ci fa freddo, poi c'è sonno, ho dormito tutto il viaggio. No. Ragazzi, siamo tornati al Mottolino, come il primo episodio di questa serie. Salti <totipo> salti sugli sci versione XL eh? dobbiamo concludere questa serie perché l'inverno sta finendo e io non ho ancora fatto i salti XL per chi è la prima volta che si collega si collega si, collega si, collega. si è il TG5 buongiorno. sto facendo una serie di video per saltare sui salti più grossi degli snowpark, in particolare del Mottolino e la linea diciamo, massima del Mottolino è abbastanza incazzata si parla dei salti da 20 metri in su abbiamo già registrato due episodi il primo proprio qui al Mottolino dove ho fatto la linea il secondo con Ivan Giussani dove gli ho insegnato un po' a girare in park e ho ripreso un po' feeling io con i trick Siccome siamo andati a chiesa i salti lì sono un pochino più permissivi per tricare, un pochino più piccoli Invece oggi io non sono un cazzo permissivo Oggi Roberta Tra l'altro ragazzi siamo venuti al mottolino con la macchinina nuova ragazzi L'abbiamo testata, primo viaggio con la... 30 n ci prepariamo e ci vediamo direttamente sulle piste sci con la gopro perché non ci portiamo dietro la telecamera no, eh. salti XL, salt, salt xl senza telecamera vabbè. Ragazzi siamo in cima al mottolino. Ovviamente c'è lo subo del Mottolino e ci sono proprio là in fondo XL. Precisiamo subito una cosa sì, perché ho là. notato che nei commenti, ult negli ultimi video di sci tutti mi dicevano Toto, non usi il casco. Ah no, ma infatti io non lo uso. Ah, no, la Cazzo, GoPro la c'è. La... Non mettetelo le cadete di testa, esatto. mi raccomando. Eh, adesso io voglio dire, ragazzi, ma le persone che scrivono Toto metti il casco, ma secondo voi dove ce l'ho la GoPro? Quando vi parlo è perché ho in mano il casco con sopra la GoPro e mi parlo così. E che. Cazzo, no? Ci vuole tanto a capirlo, è sì, Un po' da coglioni parlare col casco in mano, siamo tutti d'accordo. Sì, ma eh. in snow park è obbligatorio entrare col casco, cioè non puoi entrare in Snowpark. In generale, senza lo metti casco. basta commenti. Qui il casco, ah, non ti rispetto perché non metti casco. Ma ragazzi, usate un po' la testolina, no? Eh. Cocomeri, guardalo lì come va. Guardalo, <ride> mamma mia, che sabatata sopra a luce no. sopra lo scappone e eh. comincia già a picchiare il primo salto andiamo malissimo lisco scusatemi ho suonato il bello ando eccolo arrivo Eccoci oh. arriva su toto oh. ciao Finalmente ti becco in Snowfarn Allora, allora, allora. E allora? Eh, se lo fai gli XL? Porco Dio, c'ho già l'ancetta. Ma sai di saltare? Gli, gli Alien li ho già fatti quest'anno. Eh, ah, allora. Eh, però gli XL sono un po' più grossi, eh. Ah, Effettivamente anch'io mi sto cagando sotto. <ride> no, eh, ma che cazzo. <ride> no, <ride> no. no, ragazzi, allora. Finalmente ho beccato Ian. Ciao, Web. Cioè, per chi non lo conosce, ma è strano che non l'avete mai visto perché nei miei video abbiamo già fatto video di bici assieme. Mai video di sci assieme. Perché. L'altra volte mi ha paccato Molto, che... molto, molto, molto disonesto Chiedo umilmente Venia Mi hai lasciato da solo a fare gli L l'altra volta eh, Ma tanto io dovuto... gli L non so farli Ma va a cagare Obiettivo di oggi, abbiamo qui LXL, adesso vediamo un giro, magari loro. Perché io subito non ci salto qua. Chiaramente, ragazzi, siamo arrivati. Un tizio è caduto e si è fatto male. Mi sa di sotto. Puttana, sì, sì. ma il primo tre della giornata. Sì, mi ha dato il benvenuto. Ah, ma è vivo? Sì, sì, è vivo. Però mi sa che si è fatto male a un ginocchio e una gamba. Cioè, subito mi danno il benvenuto così i salti. Sì. Ti fa capire dove sei in questo momento. Ti fa mettere i piedi per terra. Comunque, sì, un bagno di umiltà. <ride> un bagno di umiltà, esatto. Va bene dai, tagliamoci su questa nuova lineetta che l'altra volta non c'era neanche, ragazzi. Ah. Ecco qua. Oh oh oh. E allora, ci riproviamo, si è liberato il salto, vado sul secondo io, eh, a vedere. Eccolo qui il nostro Ian. Ehi, guaglio! Wow, Vediamo anche Elisa. Ecco questo è quello che dovrei fare io Dovrei farlo io quello È stata in aria un po' troppo per i miei gusti Alla faccia Ah, Secondo me l'altra volta partivo circa Tipo da lì e facevo due o tre curve Vado io al suo posto Va bene lo scopriremo Che sugli XL ti diverti molto di più Ok, questi due li ho già fatti l'altra volta Il feeling è uguale all'altra volta Adesso speriamo che cali un po' il vento Eh, perché adesso Ti dico, non me l'aspettavo mi io ero in aria <ride> Ah, allora, ragazzi, potete notare benissimo Dalle bandiere Che chiaramente si è alzato il vento Il signore ha detto Tosa deve provare XL Soffre Quindi adesso, invece, vabbè Andremo un po' a fare qualche railettino Che magari miglioriamo un po' E ci danno due delite loro due Che... Date due, oh, mi raccomando Oh Oh, no. questo qua è, è qui con noi Se allora, siamo qua in gruppo C'è una collettività io ho già girato Va una rispettata via. Se lui fa un rail, io faccio un rail e lei anche Tu devi fare un rail Lo sono i rail Ma come fanno a star su così tranquilli? Figa, giocano, sul rail giocano Ma poi con piede davanti Se giochi proprio E qui liberarti a stare su Proprio per iniziare a muovermi Provo a fare un po' così Adesso un pochino l'ho mosso il piede Leggero, eh Mi spingevo E questo ti serve anche quando poi vuoi fare i 100 No Dai, lo rifai 100 eh. Salta Oh madonna Cioè oh Fai hand blend Fai hand dietro di legno è? Ma l'hai visto? Dai, dai ma scusa è un di legno <ride> Non si è mosso un secondo quando ho visto eh, Non ci ha provato adesso, io siamo... vado Poverina Poveri di racchetta Sai cos'è questa? È eh. la bacchetta di Voldemort oh! Ragazzi avete visto la bacchetta dell'alboreto Andiamo a recuperare la, la, la, la succe in, in femminile Il successore femminile La regina La, la prossima la regina, regina delle bacchette <ride> L'acquisto l'ha fatto, ragazzi. Noi, ragazzi, adesso ci godiamo la serata. Andiamo a mangiare fuori con Ian e poi andiamo a Urcessa. Alboreto va sempre Arces. Sì, già adesso sta spingendo. Io vado a Arcess perché mi sto già cagando addosso per domani per gli XL. E, e ragazzi, no. ci vediamo domani, speranzosi che non ci sia vento. Oh. Salve, siamo arrivati al secondo giorno. Vediamoci che devo fare gli XL. È giunto quel momento oggi. ti va a fare gli XL. Oggi è perfetto Oggi devo farli eh, oggi Non è la scusa anche cazzo Ok in video ho notato l'altra volta nello scorso episodio che quando li guardavo gli altri sugli XL Dicevi vabbè ma non sembrano così tanto diversi Invece nella realtà secondo me cioè, si nota parecchio la differenza tra L e XL La differenza tra L e XL quella principale è che gli XL sono la versione perfetta ah? degli L Ah Ok <ride> Perfetta ma un pochino Perfetto, più grossa Ma appunto per, perfetta <ride> perché sono più grossi Ti dà il tempo di pensare a quello che stai facendo in aria Ah ok ah. di là non c'è tempo di pensare E un po' meno Adesso faccio un giro dietro di lui Giusto per percepire un po' le velocità E il giro dopo si provano ragazzi Vamo Vai Ha più impressione vederli così secondo sì, me che a farli Però vabbè quando sei sotto non è che dici chissà dove sei Sei no. lì Guarda l'unica cosa veramente Vai convinto Cioè sì, non sì. frenare Freno non freno era un pelino corto ero al limite Morbido Oh yes Questo è il momento dell'ansietta solita Un po' di ansietta ci sta sempre Non eccessiva Però siamo incazzati dai Dai Ci sono dai. dai cazzo Buona Buona Puttana, ha la faccia cazzo. Questo era il commento tecnico Ha la faccia cazzo. <ride> eh, non è piccolo, eh Non sono piccoli per una minchia Ne è di differenza, eh, da quelli là eh, Allora, innanzitutto <ride> Sono uscito, ero, ero giusto in aria E ho iniziato a stortarmi Ho iniziato a sbracciare un po' C'è differenza dagli LXL? Però hai eh? sentito come Cioè, magari non te ne sei accorto Però hai sentito come è più morbido Cioè, è tutto un po' più lento Sì, è più lento, però Cioè, hai tanto, tanto, tanto tempo in aria eh... Per sbilanciarti anche tu che hai visto da dietro? Eh secondo me è un po' veloce, un po'... cioè perché comunque ti dà il kick anche questi eh. Cioè non è che oh. sono veramente sì, morbidi. Sì, sì. E secondo me ti sei fatto un po' prendere dal... Mm, carry anche Luna secondo me... E... no dai, il primo voglio riprovarlo almeno. Sì. Sì. Secondo, il secondo è molto più grosso ancora del primo. Sì. Però, è veramente morbido. Cioè anche io, a me mi fa paura, infatti... Solo dai la dai, no, iniziamo a tutta... rifarlo iniziamo a farlo. Dai, zoom. No? Oh. Vado tempo. tranquillo in aria. Dai, ci sono. Ah, dai. Dai cazzo Oh, oh. oh il primo è sì, andato Dai cazzo sì. Adesso che l'ho fatto giusto e non ero lungo È più simile a questo qua sì, sì. Prima l'ho sentito decisamente più grosso Madonna a far 3-6 guarda sta bellissima Allora il piano è che Se faccio bene il primo Bello composto Bello ok Vado dentro nel secondo tuo Dai cazzo Divertiti Dai moditi questa airtime Dai Ragazzi sono veramente contento perché Vi dico la differenza da LXL C'è Pensavo ci fosse di meno ma in realtà c'è Come feeling Secondo che comunque è ben più grosso Credo del primo a metratura Credo sia più grosso Il secondo comunque a me mi ha dato molto più feeling positivo Nel senso che la rampa è meno chiccata Alla fine è molto più morbida Ed è più simile alle rampe da bici che tendenzialmente Hanno tutta la raggiatura e in cima escono piatte Invece il primo è molto più chiccato in alto E quindi ogni volta che esco ah, mi, tipo mi trovo spiazzato. Grazie. <ride> grande. Abbiamo portato a casa anche questa, no, questo domani, piccolo traguardo, è grande, ragazzi. Hai eh, sondato di più. Eh. Nel backflip in moto in compito in questo. Eh. Conclusa la serie, quindi? Direi che è conclusa. L'obiettivo è stato portato a casa. Esatto, ragazzi. L'obiettivo di questa stagione di sci era fare gli XL qui al mottolino con gli sci. Diciamo che la mia. Il mio livello giusto forse rimane la linea L Quella in cui diciamo, posso permettermi di osare qualcosina in più ma senza rischiare troppo Gli XL invece no M sta Alboreto come XL sta toto. La serie quest'anno salti extra large si conclude qua, ragazzi. Fatemi sapere, magari, un obiettivo per la prossima stagione che potrei raggiungere con gli sci. Ovviamente pensato, ragazzi, non voglio che mi scrivete flip sugli XL. Esatto, Un obiettivo sensato per l'anno prossimo. Qualcosina ci ho già in mente? Voglio sentire un po' nei commenti cosa ne pensate voi. Ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Andate a scrivere ovviamente Alboreto. Alboreto, la prossima volta un vogliamo vedere gli poi... L. E noi ci vediamo al prossimo video.